C'era una volta un re che governava il regno di Matesi. Un giorno decise che era giunto il momento di trovare un erede al trono. Bandi quindi una prova di abilità, colui che sarebbe riuscito a completarla con successo avrebbe ottenuto in sposa la principessa. Il giorno stabilito si presentarono al castello schiere di cavalieri e giovani nobili, convinti di trovarsi di fronte ad una prova di combattimento. Il re, invece, dopo aver tracciato su una tavoletta alcune forme rappresentanti i confini del suo regno, chiese ai pretendenti al trono di trovare una formula per determinare l'area di tali figure. Spiazzati, uno dopo l'altro, fallirono la prova. L'ultimo rimasto, in attesa del suo turno, era Etam, un giovane piastrellista. Giunto davanti al re, sfruttando la conoscenza della geometria necessaria per il suo lavoro, iniziò a pensare a come risolvere il problema. Questa è la prima figura che Etam si trova davanti. Analizzandone le principali caratteristiche, osserviamo che i quattro angoli sono retti e i lati sono a due a due congruenti e paralleli. Deduciamo quindi che la figura è un rettangolo, su questo poligono Etam non ha dubbi, infatti la forma dei pavimenti che solitamente deve piastrellare è proprio quella rettangolare. Pensando quindi all'azione che compie abitualmente per ricoprire un pavimento di questo tipo, iniziamo a disporre le piastrelle lungo uno dei due lati fino a ricoprire l'intera figura. Lungo il lato più corto abbiamo posizionato 1, 2, 3, 4, 5 piastrelle mentre sul lato lungo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piastrelle In totale sul pavimento contiamo 40 piastrelle Abbiamo quindi 8 piastrelle su un lato, 5 sull'altro e in totale ce ne sono 40 Dunque per calcolare quante piastrelle servono per ricoprire l'intero pavimento basta moltiplicare il numero di piastrelle contenute in ciascun lato. Ne segue che in generale la formula per l'area del rettangolo è base per altezza. Attenzione però, la base non è per forza il lato più lungo. Prendendo sempre lo stesso rettangolo, ma in questa posizione, chiamiamo base il lato più corto e altezza quello più lungo. Il ragionamento con le piastrelle non possiamo ripeterlo per tutte le figure, ad esempio, non riusciamo a ricoprire interamente un triangolo senza far fuoriuscire le piastrelle dai bordi. Dobbiamo quindi ragionare in un altro modo per risolvere il resto dell'enigma. Aiutandoci con gli zometri, costruiamo la seconda figura. Riconosciamo subito che è un quadrato. Infatti ha quattro angoli retti, i lati a due a due paralleli e tutti congruenti tra loro. Confrontando queste proprietà con quelle del rettangolo, osserviamo che il quadrato le soddisfa tutte infatti agli angoli retti, i lati sono a due a due paralleli e, essendo tutti congruenti tra loro, lo sono anche a due a due. Perciò il quadrato è un particolare rettangolo con tutti i lati congruenti. La formula dell'area del quadrato è quindi base per altezza, ma siccome in un quadrato i lati sono tutti congruenti tra loro, non è necessario distinguerli a due a due utilizzando nomi diversi. Possiamo quindi scrivere area uguale lato per lato. Dobbiamo ora calcolare la formula dell'area di questa terza figura, che ricreiamo con gli zometuli in questo modo. Attenzione, i vertici della figura sono quattro, infatti questi congiungono segmenti consecutivi e non adiacenti, cioè non appartenenti alla stessa retta, come invece in questo caso, in cui quindi la pallina di zomethul non corrisponde ad un vertice. Per praticità, inoltre, è stata costruita l'altezza relativa ad un lato, Analizziamo, anche in questo caso, le proprietà della figura. I lati sono a due a due paralleli e congruenti, e gli angoli opposti sono congruenti. Si tratta quindi di un parallelogramma. Come nel caso del quadrato, confrontiamo questa figura con una di quelle già trattate. Prendiamo questo rettangolo costruito con gli zomotul. Se proviamo a sovrapporlo al parallelogramma, notiamo che si viene a formare sia da questa parte, sia da quest'altra, un triangolo di differenza. Costruiamo una copia di questo triangolo e notiamo che in effetti è lo stesso triangolo di differenza che c'è dall'altra parte. Proviamo ora a tagliarlo e riattaccarlo dall'altra parte e vediamo che si forma esattamente il rettangolo. Questa operazione non ha modificato l'area del parallelogramma. Rettangolo e parallelogramma che abbiamo costruito sono quindi figure equivalenti ed equiscomponibili cioè hanno la stessa area e possono essere scomposte in figure congruenti. Possiamo quindi calcolare anche l'area del parallelogramma come base per altezza. Siamo molto vicini alla soluzione dell'enigma, ci manca solo l'ultima figura. La riproduciamo con gli zombul e vediamo che si tratta di un triangolo. Strategia vincente non si cambia, quindi ragioniamo allo stesso modo di prima. Cerchiamo di completarlo ad una figura nota. Se costruiamo un triangolo uguale a quello che già abbiamo e lo affianchiamo adesso lungo uno dei lati, otteniamo un parallelogramma. Diciamo quindi che il triangolo di partenza è proprio la metà del parallelogramma che si è formato. Di conseguenza, poiché già conosciamo la formula dell'area del parallelogramma, possiamo calcolare quella per l'area del triangolo, dividendo per due. Etame è incredulo. Con il suo ragionamento, lui, un semplice piastrellista, ha trovato una risposta all'enigma del re. Nonostante l'entusiasmo, cerca di mantenere la calma per compilare correttamente la pergamena delle risposte. L'area del rettangolo è base per altezza, l'area del quadrato è lato per lato, l'area del parallelogramma è base per altezza, l'area del triangolo è base per altezza diviso 2. La pergamena viene consegnata al re, dopo aver controllato le risposte egli ne conferma l'esattezza alla folla in attesa e annuncia ufficialmente di aver trovato il futuro erede al trono di Matesi, e vissero tutti felici e contenti.